Meditazione per eliminare il malocchio. Questa meditazione servirà a scacciare il malocchio e tutte le energie negative dalla vostra vita. Come pochi sanno il malocchio è semplicemente un augurio dato dalle persone. Il malocchio Può essere consapevole o inconsapevole. Molto spesso le persone lo fanno anche inconsapevolmente, provando determinate emozioni come per esempio l'invidia o la rabbia. Quello che andremo a fare con questa meditazione è un semplicissimo processo dove noi restituiamo e non accettiamo dove noi decidiamo di non accettare determinate energie. Noi siamo padroni del nostro corpo e della nostra anima. Andremo a ripulire la negatività che abbiamo accumulato nel tempo, dovuta dalle persone e da noi stessi, e decidiamo di accettare soltanto il bello, il buono. Soltanto la positività può entrare nella nostra vita. Perché noi vogliamo così. Ora chiudete gli occhi. E cercate di rilassarvi completamente. Eliminate tutti i pensieri. Eliminate tutto quello che succede nella vostra vita. In questo momento siete soli. Siete a contatto diretto con la vostra anima. Tutto ciò che accade al di fuori ora non è importante. È importante la vostra essenza. È importante ripulirsi. È importante decidere di accettare soltanto il bello. Il buono che ha questa vita da darci. Ora mettetevi comodi, rilassatevi e ripetete nella vostra mente, io benedico tutti coloro che mi maledicono, io benedico chi mi giudica e chi mi odia. benedico coloro che mi invidiano e ora dite nella vostra mente io restituisco tutte le vostre benedizioni e non accetto le vostre maledizioni la vostra invidia la vostra cattiveria io non accetto l'odio, io non accetto il vostro malaugurio, io non accetto nulla di tutto questo. La mia anima, il mio corpo riflette tutto come uno specchio e lascio decidere a Dio. Dove mandare questa energia Io semplicemente Rifiuto Queste maledizioni Con tutto l'amore del mondo E ora dite nella vostra mente Io accetto Tutta l'energia positiva Accetto l'amore Accetto le benedizioni positive. Io lascio entrare nella mia vita solo il bene, l'amore, l'energia positiva. Ora dite questa frase. Io benedico tutti coloro che mi maledicono. Chi mi giudica e chi mi odia. Coloro che mi invidiano. Io restituisco tutte le vostre benedizioni e non accetto le vostre maledizioni. La vostra invidia, il malocchio, la cattiveria e l'odio. Il vostro augurio di vedermi malato o morto. Non accetto nulla. Rifletto tutto come uno specchio. E lascio decidere a Dio dove mandare questa energia. Rifiuto di accettare tutti i malauguri. Vi benedico con amore. Dio, ti prego, perdonali. Ora, ancora una volta, io benedico tutti coloro che mi maledicono, chi mi giudica e chi mi odia. Io decido di accettare solo le energie belle che questa vita ha da offrirmi. Mi circondo soltanto di belle persone. Io mi circondo solo di energie positive.